Ciao amici, oggi io e Stefano vogliamo fare una cosa pericolosissima. Sì, andiamo a raccogliere il tarassaco Sì, perché di sei periodi, pure andare a raccogliere la rughetta, ne parli di Allora là. Eh, bisogna visto tutte le telecamere che la nonna ha piazzato sulla casa per controllare i nostri movimenti. Sì, lo so, tocca a fai ninja, bisogna essere invisibili. Quindi, tu, appena usci dalla casa, giri a sinistra, ma non piglia a strada, pigli il canalone che, che viaggia a fianco, te lo te butti dentro, tranquilla e basta. E poi c'è cioè, siccità, quindi pure poca acqua. Sì, magari trovi qualche seppe, però non sono più lei tranquilla. Quindi, tu devi fai tutto il canalone, no? Te fai tutto il canalone e spunti dentro la piazza, dentro la piazza c'è sta un tunnel. È un po' angusto, buio e stretto, però tu in bocca c'è cioè, tranquilla perché non ci stanno i sorci perché i sorci li hanno ammazzati con la teretizzazione. Tu te fai tutto il tunnel e ti trovi davanti al castello. Ma non puoi passare davanti al castello perché ci stanno nelle camere della nonna. Allora tu devi salire a scalare da dietro e scendere a scalare da dietro. Ti ritroverai dall'altra parte del castello, te fai questa piccola stradina che non è proprio comoda, però te la fai e arriverai nel bosco dove andiamo a raccogliere a rughetta. Io invece mi farò la solita strada, quella che in due minuti sto da te, insomma, facile. No, se fa così, è visibili a ah, no Ma no. tanto culo! Ma non oh. faccio io nulla. Dopo, proprio, tutta la mattina che sto studiando. Oh, oh. oh. oh, oh, oh nonna! Ma tanto facendo E, e, e che stiamo facendo? E, e che stiamo facendo? E. e, e stiamo facendo eh, la lista della spesa NON! la spesa già fai pulisci <ride> so ciò che so c'ho in questa casa va, va no, e no. sì, sì, sì. a fare no vai a fare no ma che devi vede. pulire ha tutto pulito no ne pulito io no, okay. <ride> nei micro ma tutte vai, dai. va tutte vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai pulito vai Nonno, non abbiamo visto nonno. Ti lo disgraziate in salto, no, E da minha ciao, andiamo a raccogliere sto in da rassa, così no. Oh, che succede? Oh. Sto eliminando le prove! Oh. Oddio, aspetta, devo andare a prendere il cestino. Oh, oh, oh. oh, Buongiorno! Pi Frederick. Frederick. piccola sottoproletaria Laura come stai <ride> dove andare ecco ma vado con Stefano a prendere il tarasso esco praticamente oh, oh ecco, illegale ecco. no, no, no, però lecito tu sì, anche sì, piccola sì. sottoproletaria avere paura che dopo tutta libertà di movimento <ride> toglieranno anche libertà di parola <ride> Beh, speriamo. di. Realizzando no. di fatto sostituzione digitale del capitale, in modo che ogni uomo, un tonno, saranno alienati a se stessi in quanto proprietà privata <ride> di una sovrastruttura del capitale che comunemente chiamiamo stato, vero? E cristallino. Benissimo, padre, io vado a fare proprio. Ciao sì. ah, piccola Laura, piccola stato proprietario. bene, ciao Federico, ciao. andiamo? Beh, andiamo, sei pronto? Via il via Successino. Via successino. Oh, così eh non t'avevo visto. Oh, ma perché non vieni a raccogliere un po' di tarassa con noi che più un po' di sole? Mamma magari muori! <ride> <Babà. ride> grazie Silvia, grazie. Namaste, namo. Prima che ci veda la nonna, come facciamo? Fa un giro incredibile! Che è sta? Ho capito dove è finito il nonno. <ride> <ride> Sono rotto di voi, me lo avete ciao riga.